Allora Claudio, la mia prima domanda è che cos'è StarTeed e come è nato il progetto? Allora, St StarTeed è una piattaforma di crowdfunding che per la prima volta introduce un elemento innovativo nel panorama del finanziamento dal basso, offrendo un ritorno economico eh, a chi supporta le idee finanziariamente e non solo, anche con un, un apporto di eh, conoscenza e di lavoro. Eh, questo senza distribuire eh, capitale, quindi non è un modello equity based, per intenderci visto che anche in questi giorni c'è molto, eh, molto interesse attorno all'argomento anche dal punto di vista legislativo, viste le ultime eh, cose nel, nell'agenda digitale. Eh, è nata un'idea che è nata eh, da, una, dico una notte, una notte malata, da un pensiero di una notte malata nel dicembre dello scorso anno, eh, non conoscevo addentro l'ambito del crowdfunding, l'ho poi scoperto diciamo, in itinere eh, approfondendo quello che era un po' il cuore dell'idea e, e da lì eh, diciamo che è partito poi tutta la, la fase di sviluppo di team, di approvvigionamento dei primi capitali e ovviamente adesso poi sta portando al lancio che, eh, che sarà appunto il 24 di questo mese. Perfetto, potresti spiegare mm. un po' più in dettaglio come funziona sia dal lato di chi investe sia dal lato di chi invece vuole avere un finanziamento per la propria idea? Certo, allora eh, diciamo che Startup è una piattaforma di crowdfunding che eh, come dicevo prima si caratterizza per questo elemento innovativo di dare un ritorno economico tangibile ai sostenitori e quindi ai donatori delle idee. In che maniera lo fa? Eh, dando eh, un, eh, e calcolando quella che è l'influenza eh, del donatore eh, sul progetto, non solo con, eh, determinato dall'importo della donazione, ma tu, grazie a tutta una serie di attività che viene tracciata e quindi dai sistemi di referral per, dar, per dare ovviamente più audience al, al progetto stesso, eh, così anche il le risposte a pool, a sondaggi che possono essere effettuati dal, da chi sottopone l'idea, quindi da, da, dai creator, quelli che noi identifichiamo come creator, eh, e quindi si trasforma in sostanza in una piattaforma non solo di crowdfunding, ma anche di crowdsourcing e, e coworking sostanzialmente. Eh, dal lato ovviamente dei, di chi ha un'idea da proporre, eh, porta un vantaggio sulla carta perché poi verificheremo poi dal, dal lancio in poi eh, quello che è il nostro obiettivo è di dare un vantaggio un boost eh, deciso a quello che è la fase di divulgazione della, della, della, propria, della propria idea questo perché siamo partiti da un da un'analisi eh, se vuoi anche sul, sugli usi e i costumi del, di noi europei che poi è il nostro mercato un po' di riferimento a differenza del mercato americano che gode di un concetto più vicino a quello della donazione, no? il popolo americano è più, è, è più diciamo, portato alla, alla donazione eh, quello italiano non ne parliamo, quello europeo <ride> eh, ha, un, ha un principio un po' meno... Eh, come dire, eh, diciamo filantropico e un po' più materiale, no? questo è quello che abbiamo constatato noi. Quindi eh, l'esigenza di creare un modello che potesse rimanere eh, sullo stile del reward based, quindi per intenderci la Kickstarter, ma che eh, incentivasse maggiormente la community a un ruolo attivo, quindi il, la chiave per noi è avere una community che non solo fa la donazione e poi aspetta il suo reward, eh, a casa, ma instauro un rapporto eh, bilaterale con eh, il creator andando a, a essere veramente partecipe in tutte le sue fasi e per in tutte le sue fasi intendo non solo la parte di eh, appunto il reclutamento di fondi e poi successivamente, come ho già spiegato, di sviluppo dell'idea, ovviamente il creator può ascoltare o meno, c'è la libertà da parte di chi ha l'idea ovviamente eh, di ascoltare o meno i suggerimenti che gli vengono dati, eh, ma anche poi nella fase di vendite perché started si trasforma in un vero e proprio social shopping eh, dove l'utente è, è ovviamente incentivato, il supporter è incentivato che l'idea venda ovviamente poi sullo shop il più possibile perché è poi lì che si riesce a maturare la monetizzazione eh, e, e quindi il, il ritorno economico per i supporter. Eh, il vantaggio come dicevo quindi è di avere una community che è decisamente più incentivata a supportare le idee eh, non solo economicamente, dall'altra eh, non si perde quote della società eh, innanzitutto, quindi non è un modello equity eh, che disperde diluisce le quote del, degli inventori, ovviamente rimane la proprietà intellettuale di qualsiasi idea eh, al, all'ideatore e eh, dà però la, la possibilità di monetizzare eh, a, a chi sostiene, quindi non è un dettaglio perché comunque eh, a volte possono essere piccoli importi ma in caso di prodotti o servizi che poi hanno ovviamente un, un, un buon successo commerciale possono diventare eh, importi diciamo rilevanti quindi eh, si configura la, la nostra piattaforma un po' in mezzo tra il modello reward base e il modello equity, quindi tra i modelli americani alla Kickstarter, Indiegogo, eh, piuttosto che tanti altri perché come puoi magari sapere ormai sono quasi 500 le piattaforme secondo eh, il report di Mass Solution eh, che ha identificato il panorama del crowdfunding fino, a, fino ad oggi, forse il primo report che è stato fatto anche perché è un mercato decisamente eh, nuovo un po' per tutti, eh, e le piattaforme invece equity che mh, la normativa eh, attuale non permette ancora in ambito europeo, a parte qualche caso raro alla Simbid per intenderci, eh, che però sono più club di investimento, non sono eh, vere e proprie soluzioni dirette di investimento da parte della, della, del crowd, della folla, eh, piuttosto che invece le soluzioni UK-based che invece possono fare questo genere di cose che sono Globus C eh, o Crown Cube piuttosto che altri che stanno nascendo negli ultimi mesi. Eh, questo perché mh, per chiudere un po' il discorso reputiamo anche un po' prematuro eh, forse in ambito europeo e specialmente in Italia anche se effettivamente al baglio una norma nel decreto digitalia proprio per regolamentare anche forse la fase equity, vedremo se e come uscirà ovviamente la norma eh, reputiamo un po' maturo il mercato per recepire questo genere di, eh, di proposta eh, in quanto comunque ovviamente si espone ad un fortissimo rischio di caso frode eh, e ci va eh, a nostro avviso prima un'educazione eh, profonda sull'argomento ecco. Chiarissimo, parlavi prima del lancio, di che tempistiche stiamo parlando? Allora, noi stiamo facendo la raccolta dei primi progetti, eh, che verranno, secondo me in realtà, proprio selezionando in maniera abbastanza accurata i progetti con cui lanceremo la piattaforma. Il lancio avverrà nella giornata, nella serata, anzi il bottoncino lo, lo, lo schiacceremo nella serata del 24 di settembre. Eh, questo per dare il via poi a tutta una serie di presenze e di attività, sia al Social Media Week con un panel eh, dedicato al crowdfunding, il 26, eh, ci saremo poi presenti ad alcune manifestazioni e lanceremo poi anche una, un seed contest eh, proprio nei prossimi giorni eh, in cui sostanzialmente daremo un aiuto ai primi progetti nella fase di, di raggiungimento del proprio goal con le donazioni abbiamo un, un budget di circa 5.000 euro che metteremo a disposizione per, per questi primi progetti stiamo definendo la giuria e quindi, eh, che valuterà questi progetti quindi a breve comunque ci saranno poi tutti i dettagli ovviamente sul sito Perfetto, potresti già anticiparmi qualche numero? Qualche numero di progetti? Sì, ma anche di adesioni piuttosto che di sottoscrizioni, insomma. L'interesse, devo dire, nonostante sul sito attualmente è, una, è ovviamente una landing page, poco più... Eh, abbiamo già inserito buona parte delle FAC proprio perché vediamo che tra l'altro dalle prime metriche sono le più visitate e lette perché chiaramente eh, c'è tanto da spiegare e da divulgare non è facile, anzi mi scuso perché stiamo proprio in questi giorni lavorando molto sul content perché è importante riuscire a comunicare un concetto che non è così semplice in maniera mo molto chiara eh, abbiamo direi dei buoni risultati nel raccolto dei progetti eh, ovviamente ne arrivano di ogni eh, Parlavo prima con la mia collaboratrice, pochi giorni fa sono arrivati progetti dal Nepal, eh, di un pozzo, eh, ce cioè ne stanno arrivando veramente di ogni, di ogni sorta. Eh, però eh, in mezzo a questi stanno arrivando progetti anche molto interessanti, legati al design, eh, legati anche al, eh, al tech, eh, e quindi mh, stiamo veramente mh, guardando e scrutinando un po' tutto quanto. Partiremo indicativamente con una ventina di progetti, non vogliamo disperdere troppo anche le, diciamo, la comunicazione, cercheremo di creare anche qualche caso di successo eh, già a breve, anche se ovviamente come tu ben sai siamo in partenza e quindi la community sicuramente ridotta. Eh, abbiamo comunque in previsione un, uh, un, un lancio anche ovviamente dal punto di vista di marketing eh, con un piccolo investimento soprattutto di marketing virale giocato ovviamente eh, molto all'interno del, delle università e degli istituti legati al mondo del, eh, dell'innovazione del design e della costruzione di oggetti piuttosto che eh, di strumenti tecnologici eh, questo ovviamente è per la parte diciamo, di eh, approvvigionamento dei, dei progetti. È chiaro molto che il, il volano è poi intrinseco nella piattaforma e nell'utilizzo della stessa, perché c'è una viralità molto forte, eh, ovviamente viene incentivato molto la visibilità e la viralità all'interno del, della piattaforma stessa, quindi valuteremo le prime metriche proprio nei primi giorni di, di utilizzo da parte degli utenti. Eh, per quanto riguarda le adesioni, ad oggi siamo in circa 5.000 utenti registrati, eh, eravamo 4.800 pochi giorni fa, come dicevo sono arrivati all'incirca 120-130 progetti, devo ammettere di questi salvabili eh, una, circa una metà perché comunque c'è molta difficoltà anche nel formulare un progetto eh, completo noi siamo, abbiamo una guideline abbastanza rigida nel, nella presentazione anche se diamo poi un supporto eh, concreto anche nel, nel come impostare il proprio progetto la propria pagina progetto ma eh, siamo mh, volutamente un po' rigidi nella completezza del contenuto questo perché comunque ne va della reputazione sì del progetto ma anche della piattaforma quindi massima trasparenza, completezza di contenuti presentazione ovviamente ad impatto foto piuttosto che video e eh, chiediamo un po' a tutti di metterci la faccia perché stanno chiedendo dei soldi sostanzialmente, quindi è importante metterci la faccia, l'ideatore deve avere un minimo anche di audience sui social, deve poter partire lui con la prima fase di, di raccolta perché è importante per dar fiducia poi a chi non lo conosce. Certamente, um, a questo punto mi verrebbe da chiedere se quindi i progetti che poi verranno portati avanti sono soltanto di tipo um, per esempio startup piuttosto che progetti legati al design oppure si seguirà anche il filone umanitario diciamo? No, allora sul sito eh, ci saranno due, due possibilità anche già dal, dall'inserimento stesso del, nel processo di, di create del progetto. Eh, ovviamente i progetti che aderiranno a questo meccanismo di influence che noi identifichiamo boost eh, per accelerare un po' la raccolta e per dare ancora più visibilità al progetto chiaramente sono progetti che hanno un fine commerciale cioè devono poter essere venduti eh, stiamo anche attivando tra l'altro degli accordi con dei retail proprio per dare non solo il canale online come vendita ma anche dei retail eh, fisici per la distribuzione dei prodotti che poi vengono selezionati. Eh, nel, per quanto riguarda invece progetti ad esempio eh, sociali, di ceriti, piuttosto che eh, legati diciamo alla a vita sociale, il, siamo comunque aperti a questo genere di progetti, assolutamente, anzi ben vengono ne stiamo selezionando anche in questo ambito, escludiamo quello che sono i progetti che noi chiamiamo eh, personali in sostanza quelli found my life quindi se devo farmi una vacanza piuttosto che pagare l'assicurazione esistono piattaforme di crowdfunding che fanno questo non siamo noi eh, quel, quel tipo di piattaforma eh, questo per policy interna ovviamente per una scelta anche strategica eh, per il resto è una piattaforma comunque aperta ovviamente prenderà sicuramente una direzione poi eh, o più direzioni nel momento in cui si identificherà un po' meglio alcune, alcune componenti, e alcune tipologie di segmenti di progetti sul sito, è chiaro che prenderà un po' una strada, però una piattaforma generalista non siamo così eh, specifici e cerchiamo di applicare questo, questo meccanismo un po' a tutto. Ecco. Perfetto, quindi eh, per chi volesse sottoporre diciamo, il proprio progetto, quali sono i passi che deve intraprendere? Semplicemente deve andare sul, sul nostro sito, c'è un processo di create, mi chiedo scusa per il momento ancora solo in inglese ma tra pochi giorni sarà anche in italiano, eh, c'è questo processo di create guidato eh, che chiede tutte le informazioni ovviamente personali eh, del, del creatore, eh, tutte le informazioni riguardanti il progetto, foto, immagini, video, consiglio sempre di fare una presentazione eh, anche un video genuino ma di metterci veramente la faccia spiegare il proprio progetto trasmettere la passione perché poi è quella che può far decidere o meno a una persona di donare e supportare un progetto eh, in, ovviamente viene chiesto un, un account Paypal viene comunque c'è un processo guidato ci sono tutte le informazioni eh, tecniche se uno si perde un po' in questi dettagli anche nelle nostre FAC, che anche queste verranno tradotte nei prossimi giorni eh, e c'è poi un processo di moderazione una volta inviato il progetto, cioè una volta che eh, tutti i passaggi sono completati, viene visto a video che eh, appunto lo sono, eh, viene inviato il progetto a noi, c'è una fase di moderazione che dura alcuni giorni eh, in cui verifichiamo più che altro la fattibilità del progetto, che l'importo richiesto sia idoneo e, e, e funzionale. Eh, se c'è qualcosa che manca ovviamente contattiamo noi direttamente il creatore e, e lo, lo aiutiamo a integrare le informazioni che mancano e da qui poi il 24, se il progetto è stato selezionato, verrà, verrà pubblicato ovviamente poi dal 24 in poi l'iter sarà molto più snello nel senso che man mano che arriveranno i progetti noi li aggiungeremo categoria per categoria sul nostro sito Perfetto, quali sono le prospettive di crescita per i prossimi 6-12 mesi? Ma le, sicuramente le, i primi mesi per noi saranno importanti per verificare eh, metriche importanti e soprattutto identificare anche quelli che sono poi i mercati potenzialmente più, eh, più recettivi eh, confido nell'Italia anche se <ride> troppo il fananino di corda su tante cose eh, però io credo vivamente si, in questo periodo ci sia una bella spinta all'innovazione e anche uno strumento come il crowdfunding che non è tipicamente nell'indole italiana può essere vincente in, in questo caso eh, stiamo vedendo anche adesso ovviamente alcune eh, tendenze su, su alcune nazioni più ricettive, il nord europa ammetto sia più, eh, decisamente più ricettivo eh, mi auguro di riuscire a, ad arrivare nel primo semestre del 2013 con almeno una, una 30 quarantina di prodotti in store quindi vuol dire tendenzialmente se siamo arrivati poi a metterli in vendita aver fatto crowdfunding su un circa 200-250 progetti eh, in maniera um, ovviamente avendo raggiunto il, poi il loro goal eh, sappiamo da, dai dati che ci arrivano dalle altre piattaforme che mediamente eh, la percentuale di, eh, di, di, di progetti che hanno, maturano il loro successo e quindi vanno in goal è intorno al 40-45% parliamo di Kickstarter, ha un 45-46% di eh, percentuale di, eh, di, di progetti che raggiungono l'obiettivo. Non pretendiamo di arrivare a quella percentuale da subito, ovviamente cerchiamo di fare poi meglio. <ride> quindi eh, ci va un attimino di tempo sicuramente, ma è la stessa che dà forza al progetto e quindi i primi utilizzatori, i nostri Curl Adopter... Eh, importanti in questo e li supporteremo in tutte le attività per poter crescere velocemente. Ehm, per quanto riguarda obiettivi di, vis di visite e, e di utenti, questo mi diventa un po' più difficile. Abbiamo dei business plan, abbiamo anche delle scommesse in corso in ufficio, ma non voglio sbilanciarmi perché poi verrei pubblicamente lato e quindi preferisco, preferisco raccontarle poi quando sono state fatte, Come ecco, mettiamola così. Per <ride> Perfetto. Claudio, io ti ringrazio veramente moltissimo di essere stato qui con noi stasera. Anche a te, anche a voi e buon proseguimento.